Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ciao, aspettate che mi siedo. Ah. Ah. Uh. Che fatica. Uh. Ma che bello. Vabbè dai, non è che mi sono rimpicciolita io, eh. No, assolutamente no. Tra i viaggi che ho fatto oggi, nelle passeggiate, mi sono ricordata che qui a Fossano c'era questa big bench, questa grande panchina voluta da Chris Bangle che dal 2009 abita a Clavesana con la moglie e che ha deciso di realizzare queste panchine un po' in ogni comune dell'Alta Langa e adesso anche oltre per valorizzare quelle che sono le comunità locali quindi c'è questo progetto, qui l'acquisto, insomma, i comuni che l'acquistano eh, aiutano questo progetto e quindi le comunità locali. Io sono qui perché? Beh, intanto perché in questo modo torno un po' bambina, e mi piace tornare bambina, e non fa mai male. E poi perché devo darvi appuntamento a martedì, con la nostra diretta, oh, con la nostra diretta come sempre intorno alle 9, aiuto, alle 9.15, quindi vi aspetto, e come sempre invece, per chi mi segue su Patreon, do appuntamento giovedì con la ginnastica che ho iniziato a fare quest'estate, per mandare giù un po di pancetta, quindi fare un po di addominali, 100 addominali al giorno, mm, io non è che li faccia proprio tutti i giorni, eh. però però però mi impegno, anzi a tal proposito su questa bella panchina uh, iniziamo a fare un po di ginnastica quindi vi aspetto martedì mattina, mi raccomando torniamo tutti un po bambini alle 9 e 15 eh sì la mamma mi diceva sempre di non salire sulle cose alte che poi mi potevo fare male ma oggi finalmente posso farlo così io guardo da lì, lui guarda dal basso insieme guardiamo lo stesso mondo Aiuto!